Dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Essendo una frazione, dobbiamo imporre il denominatore diverso da 0. Quindi x alla terza, meno 2x alla seconda, più x diverso da 0. È un'equazione di grado superiore al secondo, quindi raccogliamo la x. x che moltiplica x alla seconda, meno 2x, più 1, diverso da 0. Dentro la parentesi tonda abbiamo un trinomio. Possiamo raccogliere quindi il quadrato del binomio x che moltiplica x meno 1 alla seconda diverso da 0. Dividiamo in due parti, avremo x diverso da 0 e x meno 1 diverso da 0, cioè x diverso da 1. Vediamo gli intervalli. In questi due punti la funzione non è definita. Avremo il dominio da meno infinito a 0, unito da 0 a 1, unito da 1 a più infinito.